Google Sites è un ottimo strumento per creare facilmente dei siti web pur non avendo competenze di programmazione. Per utilizzarlo gratuitamente basterà avere un account su Google. Ultimamente molte scuole fanno utilizzo della G Suite for Education, ecco dunque che questo strumento può essere un'ottima applicazione per realizzare siti che potremo dedicare a progetti della scuola, progetti di classe, alla presentazione di eventi o, perché no, alla creazione di un portfolio digitale. Un ottimo strumento dunque sia per gli insegnanti che per gli studenti. Utilizzarlo è molto semplice, ci basterà accedere al nostro account di Google, in questo caso io lo farò con il mio account personale. Quindi cliccare sulle app di Google e cliccare su Drive A questo punto clicchiamo qua in alto a sinistra su Nuovo Si aprirà un menu a tendina, clicco quindi su Altro Si apre un ulteriore menu a tendina e clicco su Google Sites Google ci mette subito a disposizione una serie di template che noi possiamo facilmente modificare e personalizzare in base alle nostre esigenze, possiamo volendo anche partire da un modello vuoto, adesso clicco su un qualsiasi template puro il titolo esemplificativo e come vedete adesso ho a disposizione un vero e proprio sito web che posso facilmente personalizzare. Come prima cosa posso decidere di cambiare l'immagine di copertina sia caricandone in una dal mio computer o selezionando una delle immagini che Google mi mette a disposizione. Posso anche cambiare il tipo di intestazione e quindi scegliere intestazione con copertina piuttosto che un'intestazione con banner grande o con banner più piccolo, così come posso scegliere un'intestazione con solo titolo. Posso poi facilmente aggiungere e personalizzare i testi, per esempio cliccando sul titolo, io posso poi modificarlo inserendo il mio titolo, ma posso anche aggiungere nuove caselle di testo cliccando qua a destra su casella di testo, così come posso aggiungere delle immagini, incorporare dei link sotto forma di URL o sotto forma di codice incorporato o caricare dei file direttamente dal mio drive. Posso poi aggiungere dei sommari, dei caroselli di immagini, dei pulsanti, così come delle risorse da YouTube, ma posso anche facilmente incorporare un calendario direttamente da Google Calendar o una mappa da Google Maps Google Sites mi permette anche di aggiungere risorse che ho precedent precedentemente salvato sul mio Drive come per esempio documenti, presentazioni, fogli, moduli o grafici Posso poi facilmente aggiungere delle nuove sezioni al mio sito semplicemente scegliendole tra i layout che Google mi mette a disposizione. Quindi cliccherò sul layout che più mi piace la sezione verrà automaticamente aggiunta e se clicco su questo segno più posso aggiungere facilmente i miei contenuti posso duplicare le sezioni, posso eliminarle e posso anche facilmente spostarle acchiappandole qua dove ci sono questi puntini alla mia sinistra utilizzando quindi la funzione di trascinamento per spostarle all'interno della pagina del sito, mentre se clicco su questa tavolozza posso cambiare lo sfondo della sezione. Se clicco qua invece su Pagine Posso gestire facilmente le pagine del mio sito, duplicarle, eliminarle o aggiungere anche delle pagine secondarie, mentre cliccando su questo segno più qua in basso posso aggiungere facilmente una nuova pagina. Cliccando su nuovo link invece aggiungerò una pagina esterna al mio sito web, quindi un link che mi porterà a un altro sito web. Posso poi ulteriormente personalizzare il mio sito cliccando qua su temi e quindi scegliere un nuovo tema per il mio sito, potrò poi personalizzare anche il colore del mio tema così come lo stile del carattere. Un'altra opzione molto interessante sta nella possibilità poi di aggiungere dei collaboratori al mio sito web quindi cliccando qua su condividi con altri io posso aggiungere persone o gruppi che potranno modificare il sito web se poi voglio essere io l'unico autorizzato a pubblicare il mio sito cliccando sulla rotella delle impostazioni posso togliere questa spunta cliccando invece qua in alto a destra su impostazioni abbiamo ancora la possibilità di cambiare la modalità di navigazione e quindi scegliere per esempio di mostrare il menu lateralmente anziché in alto posso poi aggiungere delle immagini di brand al mio sito quindi caricare un logo, un'icona rappresentativa del mio sito, mentre cliccando qua su URL personalizzati posso aggiungere un dominio, un indirizzo web personalizzato per il mio sito, in questo caso però dovrà essere un dominio che già posseggo o dovrò comunque acquistarlo, in caso contrario posso utilizzare il dominio che Google mi mette a disposizione gratuitamente. Una volta quindi che ho personalizzato il mio sito web posso visualizzare l'anteprima andando qua. In alto a destra cliccando su anteprima ho la possibilità di vedere il mio sito sia in versione desktop, in versione tablet e in versione smartphone. Quindi come vedete il sito creato su Google Sites è già perfettamente ottimizzato anche per dispositivi mobili. Una volta dunque che ho aggiunto i miei contenuti e ho personalizzato il mio sito per pubblicarlo mi basterà cliccare qui in alto a destra su pubblica.